Jeremias dopo il GF VIP, Rodriguez con il fratello di Francesco Monte Jeremias Rodriguez dopo l'eliminazione, l'argentino si mostra con Stefano, il fratello di Francesco Monte. Jeremias Rodriguez ha perso il televoto al grande fratello VIP e così ha dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia. L'argentino è stato votato dai telespettatori, che l'hanno voluto vedere lasciare il reality. Jeremiassa ha avuto la peggio contro Malgioglio, Giulia De Lellis, Luca Onestini e Raffaello Tonon. Ed ecco che ora dopo aver lasciato la casa ha già scattato qualche foto, pubblicate poi sulle storie di Instagram. Tra queste vi è una in compagnia di Stefano, ovvero il fratello di Francesco Monte. Ma cosa ci fa in compagnia del giovane? Sappiamo che Geremias e Francesco non sono più cognati. Infatti, Cecilia Rodriguez ha scelto di lasciare Monte per vivere la sua storia con Ignazio Moser. Si tratta di una decisione molto discussa fuori dalla reality. Ma sappiamo che Jeremias aveva instaurato un bel rapporto con Francesco. I due, forse, hanno deciso di restare amici nonostante la scelta presa da Cecilia. Quest'ultima, nel frattempo, ammette di voler avere un ultimo chiarimento con Monte, una volta fuori dalla casa. Ma la Rodriguez resta nella sua posizione e continua a portare avanti il suo rapporto con Ignazio. Dopo il grande fratello Vip, Jeremias Rodriguez insieme al fratello di Francesco Monte. Jeremias è stato eliminato dal grande fratello Vip e ora pubblica una foto in compagnia di Stefano, il fratello di Francesco Monte. Dunque, il Rodriguez ha pensato bene di parlare con l'ex cognato, il quale ha sempre dimostrato di non avercela con l'argentino. Infatti, durante la scorsa puntata, Francesco appoggiava sui social Jeremias. Prima ancora di pubblicare questa foto, il Rodriguez ha condiviso una sua immagine con scritto: Essere se stessi. L'Argentino ha sempre affermato di aver dimostrato a tutti di essere sempre stato se stesso. Geremias Rodriguez subito in contatto con Francesco Monte. La storia tra Cecilia e Francesco è finita, eppure Jeremias pare non voglia rinunciare all'amicizia con l'ex cognato. A conferma di ciò, nelle ultime ore l'argentino si è mostrato in auto con Stefano, il fratello di Francesco. I due. Quando si sono incontrati allinterno della casa, si sono lasciati andare a lungo abbraccio, durante il quale Jeremias ha versato molte lacrime.